Ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video io sono Paffi il Cane e beh, vi do la parola a Giulia benvenuti al nuovo video dell'epifania epifania wow quante calze è oggi che? tra quella della nanana di Hello Kitty della Kinder Ah, questa qua è della Nanana e della dolce preziosi poi c'è questa qui con la befana che è di Walcorn, se non sbaglio poi questa qua è delle lor surprise di crocchi e quella di geronimo stilton con fini Elisa novi e un'altra marca hey, ok apriamo il sodo ed eccola qua Qua c'è scritto geronimo stilton la carta magica ed è gluten free cioè senza glutine la apriamo io ovviamente sono credo tutte con sorpresa perché c'è scritto qua contiene sorpresa apriamo Uff. poi c'è una norma sincrona che cioè fa dei bellissimi libri, libri, eh sì. libri è vero sono bellissimi io li leggo Storie di Geronimo Stilton: Quindi vi consigliamo anche eventualmente i libri sì, sì. di lettura, sono molto, molto buoni. questa È però Iniziamo a svuotarla dai! Svuotiamo, vediamo cosa c'è dentro. Ah, wow che roba! Quanti dolci. Apriamo per vedere cosa ecco qua la nostra calza super bella e vediamo oh ma la pefana ha messo il carbone oi là c'è dentro anche qualcosa qua una bussola una wow. bussola allora vediamo vediamo bene questa bella bussola queste sono vedo le istruzioni però non c'è bisogno ed ecco qua la nostra bussola bellissima c'è allora tea stilton Geronimo Stilton Benjamin Stilton e Trappola Stilton ecco eh, eccola qua wow bella mi piace è un ottimo regalo sì. la mettiamo. deve mettiamo essere sempre utile si si è utile bello ok poi cosa ci sarà di nuovo la tiriamo per bene uh, No! c'è l'uovo è buonissimo quest'uovo poi c'è un marshmallow questa football bubblegum che è una cicca questo polipetto mm. poi queste caramelle di eia, eia e poi ricordiamo che è tutto senza glutine sì, sì senza glutine bene dai quindi ringraziamo la calza della Fini e degli altri marchi gli altri marchi che sono Elac Novi e, e dubudur, dubudur. Uh, Ciupa Ciupa l'iquirizia. Diciamo che di dolci non ne mancano. Sì, e questo qua della Novi Alla. Mm, quello me lo propo io. Mm. <ride> passiamo Passiamo al all'altro. Ed ecco passiamo a un ancora noto marchio. Kinder. Wow! Andiamo mm. a vedere la Kinder cosa ci offre dentro la sua calza. Due sorprese esclusive dentro gli orecchie, ovviamente. Già, intanto vediamo che è marchiato è lo kitty Sì, è lo kitty cerchiamo di non rompere nulla oh. ok è morbidosa che bello ok apriamola toncicosa Sì! via oh. yeah. dove c'è? Svuotiamo, svuota la calza, svuota okay. la calza. Maxi è un Kinder sorpresa? Mm, oh, un altro. Quasi rompete il oh. sacco. Mm. Kinder Country. Sarà Kinder Cereali però sarà inglese. Vabbè. Poi un altro. Ancora, mamma mia, quanti. Wow. Questo sono tutte le cose che trovate dentro e qua dentro ci saranno le sorprese mm. eh sì, due gustose sorprese quindi però aspetta a voi scoprire cosa c'è dentro Quindi, guardate wow sempre Kinder molto sì. gradito perché è molto buono il cioccolato della Kinder ma anche quelle che, che sono nelle altre calze tipo sì. la Novi molto buono questo me lo pappo io quella dove te ne vai me lo vado a mangiare mm. quindi abbiamo aperto anche la calza della kinder ringraziamo la kinder quindi, grazie per questa buonissima e gustosa calza mm. E passiamo alla prossima. Passiamo a Walcor. Ecco qua la nostra calza. Wow. Con la befana e la scopa. Diciamo che è un attimino un po' più sì. inquietante. E anche un pezzo rammendato. Ecco Spettiamo qua. Vediamo com'è fatta. Molto bella, godita. però è eh, rifinita. Mm. Con una vera calza. Una vera calza. Speriamo una vera che befanona. Sia. Speriamo <ride> che non sia puzzolente, però. Ok. Ah, qua c'è lo strappo interessante molto okay. bello questa mm. volta l'hanno fatto oh. ho visto una cosa fantastica mmm marshmallow poi qua c'è oh, questi gli orsetti altri marshmallow altri orsetti <ride> Una sorpresa, che la apriamo dopo. E. Uh, la moneta! Con il calcio. Il moneta. Le monete non possono mai mancare, molto. E anche il carbone, però. Carbone dolce della.. Sì. Wildcore. eccolo qua. con la piccola panina. Apriamo la sorpresa. Andiamo subito alla sorpresa a questo punto. Mm, Ciao. Vediamo cosa c'è. Un è. piccolo orsetto portachiavi, se non sbaglio. Vabbè, un porta qualcosa. Eh sì, un ciondolo, un ciondolino sì. portachiavi. Con l'orsetto. Ma vediamo cosa c'è d'altro. Magari c'è anche il booklet. No, qua c'è solo. Sì, tutta la collezione. Mm. È di Natale. È glowing dark. Cioè si illumina al il buio, wow! Ecco qua tutta la checklist o Booklet come la volete chiamare voi. Wow, fantastico! Sì? Dopo Quindi magari... ringraziamo anche la Walko! Grazie! Ok! Molto buono questi. Io... Mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio. Perfetto, quindi andiamo alla prossima calza! Calza! E per la prossima calza andiamo in dolci preziosi! Dolci preziosi! E voilà! Uh. E andiamo a scoprire cosa c'è al suo interno! Belle nanana! Nanana! nanana. Ah, bella. Lei è l'unicornina e qua ci sono un sacco di cose! Io questa qui ce l'ho! Mm. È un'orsetta! apriamola vediamo cosa c'è dentro mmm cioccolato mm. uh. buonissimo questo cioccolato cioccolato al latte con riso soffiato mm. poi un altro che è cioccolato fantasy questo qui ce n'è un altro poi mm. cosa c'è questo deve essere molto buono con cereali al cioccolato. che E confettini. Sono... Buonissimo. Con cascoline! Super buone. E l'ultimo. Orsetti. Andiamo gli orsetti. E c'è anche la sorpresa. Andiamo a vedere la sorpresa. Metti la. pure qui, poggialo. Voilà. Andiamo a vedere cosa c'è nella sorpresa. E anche buono. è un no è un altro portachiavi con quella che ho io ed è morbido guardate eccolo qua mm, è una nana sì, una e vediamo quali ce ne sono di altri eccoli belli guardate questi Wow, questa è tutta la collezione Sì, è tutta la collezione è formata da due coniglietti un gatto un orso e un corno benissimo passiamo al prossimo passiamo alla prossima calza, calza. intanto ringraziamo la Dolci Preziosi per questa stupenda calza tutta fornita di le cornie quindi molto buoni è una sorpresa interessante qua abbiamo tutte le sorprese di tutti ecco qua. i nostri le nostre calze eh sì, no. apriamo l'ultima calza ma non è l'ultima in classifica poi faremo la classifica è vero. vedremo un attimino adesso andiamo a come ultima calza, andiamo a prendere quelle della mm. LOL, la... surprise. Andiamo a vedere la LOL. La e calza il... della LOL: questa è la LOL, ovviamente tocciumi. E... e se non sbaglio, queste sono le Winter Disco. Ah. Ed è di fornita dalla Zaini Crocchi, Crocchi e Crocchi. Zaini. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questa calza. calza. abbiamo comprato queste calze che sono dietro di me queste qua quella da jumbo di jumbo e quella super bella qua che si illumina Guardate. qua è fantastica wow si illumina quella sì, sì. È fantastica Però ad aprire ha dei bei colori questa è già di lollica qualcosa di lollico andiamo a vedere cosa ci fornisce questa uh, cereali ecco qua quindi questi qua sono dei crocchi dei crocchi che sono croccose croccose mmm c'è delle palline cereali si sì. ancora due quindi ecco qua sempre LOL poi prossimo ecco oh non dirmi che è carbone No, sono biscotti Bisco mm. Ci sono al cioccolato e al latte mm. poi, Buoni buoni buoni biscotti Cos'è? Diciamo che di dolci non ci mancano Sì, e poi c'è questo qua Che, che cosa è tipo... Eh, sapete quello lì della Kinder? Sì, ah lì dice con sorpresa Sì eccolo qua dice con surprise con sorpresa passiamo alla prossima cos'è? Oh. cos'è? Mm. sono questi qua ma ai frutti di bosco mm. Mm. bello mi piace sì, all'interno sì. di quello c'è una sorpresa quindi qua dentro molto molto buono provare a vedere cosa c'è dentro? Andiamo a vedere cosa c'è dentro? Dai, proviamo a vedere. Io penso che sia quello col cioccolato. Sì. Metà cioccolato, Il cioccolato e eccolo qua. Il sì. palline. E poi e, sicuramente sì. ci sarà la sorpresa. Se, la sorpresa più. se riesco a prenderla. Andiamo a vedere la surprise E qua c'è anche quello per mangiarlo Giustamente. Ce lo mangeremo. Ricordo molto. Uno dei marchi che abbiamo appena visto, sì. che puoi gustartelo, è un elastico. No, eh, tu che ne usi avalanche sì. di elastici, che avremo anche l'elastico delle Lone Surprise. Ferma, no. che facciamo inquadrare Inquadratura delicata, mm. perfetto. Eccolo qua, vediamo cosa c'è. Anche nelle altre calze comunque c'era. Potevamo trovare degli elastici, uno spinner eh. e dei portachiavi. Sì. Mm -hmm. Bella anche questa, dai, ecco una qua. calza... Golosa. Quindi diciamo che la Befana è stata abbastanza generosa. Ora andiamo a fare una, un riepilogo, è un, una piccola classifica se vogliamo farla, perché comunque sono tutte particolari, molto molto buone e molto assortite. Quindi ed ecco a voi le nostre le nostre calze, quelle delle LOL, quelle del Geronimo Stilton, quelle delle Befane, delle Befane molto buona anche quella, della Kinder che non può mai mancare ehm. e della Nanana, dolci preziosi facciamo la nostra classifica stiamo alla, alla, classifica. alla classifica delle nostre 5 calze con Quindi me. al quinto posto andiamo a vedere chi si aggiudica il quinto posto nelle nostre calze di, della Befana. Al quinto posto... Uh, potrei andare di qua, ma potrei andare anche di qua. Il quinto posto se l'ha giudicato... Le... Nanana! Nanana! mi piacciono perché sì dolci preziosi buonissimi buonissimo il cioccolato mamma mia io già sono e questa è la sorpresa questa è la sorpresa Ma andiamo siamo... al, al quarto, quarto posto. posto al quarto posto mettiamo mm, kinder mettiamo kinder sì. quarto posto il kinder Eccolo. beh facciamo conto che il Kinder è, è uno dei migliori sì. che mangiamo sempre. <ride> quindi, quindi è un quarto posto finto, però... Va bene. A piacere delle sorprese, che poi abbiamo ancora due sorpresine da aprire al sì. suo interno. Quindi potrebbe saltare e balzare al primo posto anche la Kinder. Eh sì. Però adesso si aggiudica il quarto posto. Andiamo al... Posto. terzo posto chi si aggiudica il terzo posto Walcorn dolce magia poi abbiamo queste due Geronimo la Clinton dolce magia cosa c'era dentro come, come regalo? c'erano dentro i marshmallow no come regalo ah, ehm, come regalo c'era questo orsetto Wow. The e andiamo a questo punto al podio, podio. finale Ce se aggiudica. la giudica il primo posto se la giudica questa questa stiamo eleggendo quale posto il secondo o il primo posto al primo posto mettiamo Geronimo Stilton UELA! però va bene anche il secondo al secondo abbiamo le, le LOL, LOL. grandissime le regali. LOL beh le LOL a casa nostra non mancano sì. mai e abbiamo l'impossibile delle LOL sì. però in questo caso Julie è stata ammaliata dalla splendida, secondo me bussola di Geronimo Stilton, diciamo che anche Geronimo Stilton non manca mai a livello di libri di lettura in casa nostra quindi è molto, molto gettonato. Anche lui, a casa nostra, non manca il topolino. Esattamente, quindi queste sono le nostre calze. nostre calze, sì. e, e, e. Sì. quindi andiamo a riepilogare, andiamo a riepilogare, buonissimo tutte e cinque delle nostre calze perché il cioccolato sì. e i dolci che ci sono al suo interno non sono niente comparabili, sono buonissimi sì. tutti e quindi andiamo a